Gli incidenti sul lavoro sono quotidiani, con una media di quattro morti al giorno e il fatto ha avuto risalto sui media con una straordinaria gravità, rompendo la delle narrazioni della campagna elettorale e la gara a chi la spara più grossa, a destra come a sinistra. Davanti ai cancelli dell'azienda Lamina dove ieri sono morti tre operai per aver inalato dei gas tossici, l'azienda adesso è sotto sequestro e c'è un'indagine per omicidio colposo plurimo. Siamo come al solito a, a, a piangere dei lavoratori caduti sull'altare del, del profitto praticamente. In una città poi come Milano è ancora più grave questa cosa perché... La cosiddetta capitale avanzata d'Italia, la capitale morale, ancora oggi succedono situazioni come Torino dieci anni fa, morti sul lavoro per risparmiare su sistemi di sicurezza, su finanziamenti agli ispettori del lavoro e... Gli operai hanno detto che l'azienda era un modello nella sicurezza. Cos'è che non funziona? Quello che non funziona è il fatto che nonostante la cosiddetta legge 81, il testo unico sulla sicurezza, sia la più avanti. Formalmente la più avanzata sulla sicurezza, comunque mancano i controlli, mancano i controlli ma perché i controlli mancano perché non ci sono i finanziamenti, mancano gli ispettori, cioè la, la sicurezza sul lavoro è come se fosse una partita persa dall'inizio praticamente. Ecco, fa tanta tristezza, tanta amarezza che dei compagni scordinati che non abitano nemmeno qua a Milano devono buttare lì un sms e vedere cosa succede, ma, ma che vergogna, una città proiettata in Europa, una, una città di un milione e mezzo di abitanti con tanto di organizzazione, ma, ma, ma io o vivo io su un altro pianeta, ma, ma cosa, cosa deve succedere anche per, per scuoterci? <musica> Oggi siamo qui in un presidio in solidarietà ai tre morti, uno è grave ancora al San Raffaele, però in realtà in Italia si parla di una strage sul lavoro, circa tre morti al giorno, mille all'anno, poco più di mille. Perché secondo te continua questo scandalo, di cui peraltro se ne parla solo ogni tanto? Quella della statistica dell'elenco dell dei morti che ogni anno facciamo viene fatta è la dimostrazione qua che non è questione di un'azienda dove vengono rispettate alcune misure, alcune sì, alcune no. La questione è molto più generale, molto più ampia, è un sistema, come diceva prima l'intervento dell'operaio pochi minuti fa, è un sistema, che è quello il capitalismo, che costringe i lavoratori a lavorare in condizioni molto spesso, e lo vediamo, eh, di rischio per la propria vita, perché davanti alla vita dei lavoratori, alla qualità della vita dei lavori, si mette il profitto, questo è il capitalismo. Pure di questa azienda si dice che sia un'azienda modello, gli stessi operai parlano bene anche della sicurezza, anche se ieri un rilevatore pare che non abbia funzionato. Ma Guarda, questo ti va a confermare quello che ti ho detto, eh, all'interno di un sistema qualcosa può anche funzionare, la questione è che nella stragrande maggioranza dei casi le cose non funzionano, Cosa si dovrebbe fare secondo te per abbassare questa strage? All'interno di questo sistema la risposta non la si trova. Un sistema dove davanti vengono messi gli interessi dei lavoratori e dei cittadini, e allora le cose funzionano in maniera diversa. Eh noi siamo qui per i lavoratori, non ingaggiamo discussioni discussione. Noi siamo qui per i lavoratori, se lo sapevo, magari hai capito. Vediamo noi: io dicevo una cosa. Parlavamo I padroni, i padroni ce li hanno. I cani ce li hanno, non ne abbiamo titolare. Dove leggi la parola padroni? No, no, io ti ho L'avete detto voi adesso, padroni, padroni padrone, ma sto non possiamo avere padroni, ma scusa, scusa, ridi... ti... stiamo parlando ragazzi, del sistema stiamo parlando del sistema capitalistico Ora adesso, ragazzi, è un, un... che toglie, mio cognato gliene fa morto, togliete il cazzo di microfono, pencate le sessioni togliete. Posso chiedere perché si è così arrabbiato? Noi non abbiamo un padrone, abbiamo un titolare. E gli portiamo rispetto per tutto? Certo, ci sono Li portiamo? Il mio turno Ho finito il turno. Abito qua, sento in sirena e sono venuto giù. E la manutenzione, la è, manutenzione stata è stata fatta re stata recentemente? Fatta. Sì, neanche un mese. Ma un'ultima un domanda: ma ehm, di solito quando si scende in quei locali è previsto l'uso di maschere no. o no. avere delle maschere nel caso in no. cui ci sono stati incidenti? No. Sono i sensori, non lo so cosa sia successo. Però voglio dire, in dotazione dovrebbero esserci delle maschere no. nel caso in cui accade qualcosa, che tu sappia? lo Avete fatto tutti un corso sulla sicurezza, certo. quindi sapevate come comportarvi sì. in questi casi qua? Non so cosa sia successo io metto lì, cioè, ma ieri è morto il conto... mio cognato qua è morto, sì, io, sto gli no, occhi ma hai ragione, cioè, hai ragione, ma lì lì. questo è un simbolo ormai diventato non è un simbolo, bisogna accettare perché che noi un titolare, perché noi abbiamo un simbolo. titolare, che lo portiamo così lo portiamo, ma ma abbiamo i sa, nostri sa, motivi noi qua dentro siamo una famiglia, siamo, siamo un po' più operai, siamo una famiglia qua dentro siamo sempre così no, sempre che... questa non è certo la fabbrica che parlava gli annacci di Vicentina, della Innocente, ecco. di 10.000 persone però proprio perché non ci si è sono in poco, vera, perché si è, è in è pochi, si ci diventa tutti via una via famiglia, via succedono, succedono delle cose e bisogna prendere le altre e sono un tutte esempio quante. per gli altri.